I fatti di casa nostra. Mario Ferretto ha accolto con sorpresa la sua nomina a presidente. Il... Porco Dio, ma chi è che fa che cazzo del rumore lì? Ma mi pare che sia. Ma io lo fa apposta. Ma che oh! No, ma è sopra evidentemente. Ma bisogna essere degli stronzi però, eh. va vediamo dai poi le fa apposta ed eccoci ai fatti di casa nostra Mario Ferretto ha preso con sorpresa la sua nomina a presidente del Verona Football Club Ferretto Junior è di ritorno da Parigi dove si era recato per un viaggio di lavoro va bene dai. Dopo, dopo le partite dai a tutti che vi ascolti il nostro più cordiale saluto incominciamo con il calcio domani tornano gli incontri di Coppa Italia per le anche Tite che ti mette a passare davanti Dio Dio po' Dio va bene dai no è, passa... è coso, come si chiama lì Le passare qua e andà. Gaetano più giovane presidente della serie B. L'intera intervista la troverete domani sulle colonne del nuovo veronese in edicola. Dio porco se venite avanti ancora vi do un pugno! Ma è possibile? Porta Anna la Madonna! Dio... ma porco Dio! Ma è possibile che sia così de degli imbecilli! Vediamo eh, che mi calma perché. Dai, sta facendo una caccia qui di mani. Ma ho uno che entra dentro lì, che è il mona. No, dai, no, dai, dai, dai riprendo riprendo dalle, parte... dalle cose. Dalle... Dalla tabella, dai, dalla tabella, dai. Dalla tabella, dai. Dio. Notizie scritte da Cul, quell'altro. Dio. No, guarda che c'era... Sì, no, noi lo, lo copriamo dopo in seguito, perché sennò no non, non si può fare altri venti. Allora, primo... E adesso occupiamoci... No, madonna puttina... E adesso veniamo ai fatti di casa nostra, Mario Ferretto, di ma... domani al ventegodi assisteranno alla gara della squadra direi a 150 alunni delle scuole elementari. Pensa sto qua, chiude, chiude, chiude e ricorda come è ricordato nel servizio la partita iniziale 20.30. e va bene, andiamo? Verona-Napoli sarà diretta dal bolognese Felicani. La, la partita assisteranno anche 105... Presidente Ferlaino. Non è stato ancora reso noto il nome del suo sostituto. Tra i probabili candidati a guidare il Napoli dalla prossima giornata ci sono... Dio! finta papà niente. A tutti voi in ascolto il nostro più cordiale saluto. Claudio Ranieri non è più l'allenatore del Napoli. È stato esonerato questo pomeriggio dalla Società Partenopea. L'annuncio è stato dato dal Presidente Ferlaino.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 A tutti che ne ascolto il nostro più cordiale saluto. Dopo una lunga malattia, direbbe, siamo arrivati su quel di Verone. Spero che... E arrivederci.